Buongiorno Alfredo, Ciao. vuoi dire qual è la comunità a cui appartieni o la comune a cui appartieni? La comune è la comune di Bagnaia che è anche un ricco villaggio, che esiste dal 1979, quindi sono 37 anni di storia. Si, eh, ci trova, si trova vicino a Siena, a 15 km dalla città. Eh, ci puoi spiegare come avete ottenuto i permessi per fondare la comunità? comunità si è fondata da sola, non c'è stato il bisogno di permessi per poterla costituire. Uh, c'è stato un acquisto che è stato fatto nel 1979, uh, questo acquisto ha portato, è stato determinato da due comuni che precedentemente esistevano, uh, la prima era una comune che si era costituita a Monte Antico, che si trova vicino a Grosseto, un'altra si era costituita uh, vicino a Siena, nella località di Stretto, queste due comuni si sono poi unite per poter costituire il comune di Bagnano. Um, uh, vi sono state ovviamente delle attività che hanno implicato la ristrutturazione complessiva uh, degli immobili che precedentemente erano e in questi casi ovviamente ci si è dovuti confrontare con l'amministrazione comunale, dando avanti possibilmente in economia molte delle attività di ristrutturazione. L'insieme uh, uh, è costituito da circa 80 ettari di terreno, uh, di questi 45 ettari sono a bosco, 35 ettari sono a coltivo e vengono sviluppate attività di carattere agricolo secondo le metodologie dell'agricoltura biologica. Grazie. Um, Come è stata all'inizio la cooperazione con le autorità locali e le comunità limitrofe? Ma dunque, eh, relativamente alle comunità limitrofe, noi siamo praticamente, diciamo così, eh, nell'area di un, nell di un uh, piccolo villaggio, uh, il uh, nome di questo villaggio è Ancaiano e possiamo sicuramente dire che uh, All'inizio c'era naturalmente un po' di incertezza su che cosa noi avevamo intenzione di fare, chi eravamo. Tra l'altro io parlo come se ci fossi stato, in realtà allora non c'ero perché sono entrato nella comune soltanto da vent'anni, sui 37 in cui la comune esiste ma mi è stato appunto raccontato così che c'era ovviamente una situazione di attesa più che di diffidenza. Poi hanno visto che non si trattava di un gruppo di fricchettoni che fumavano un spinello sotto l'albero, ma di gente che aveva intenzione seriamente di lavorare, di darsi da fare come, comunità, come comune agricola e quindi è stato, hanno visto la gente lavorare molto seriamente e qui è venuta anche rispetto, poi fiducia e poi amicizia e, e quindi oggi possiamo dire che siamo bene integrati all'interno di una comunità più vasta. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale ci sono stati degli alti e bassi, eh, ci sono state anche qualche volta delle incomprensioni, eh, noi da un punto di vista politico siamo comunque sempre su posizioni, adesso almeno posizione di carattere critico, quando la Comune di Mania si è venuta di insediare eh, molti di noi erano legati, eh, comunque votavano, anche senza essere personalmente iscritti al partito, partito Comunista che allora eh, governava questo Comune, eh, però sempre su una posizione molto autonoma di giudizio e di, e di, e di, e di, e di redazione, cosa che abbiamo mantenuto anche oggi. Potete dare dei consigli ai nuovi progetti? In particolare, eh, come fare i primi passi concreti per, per avviare il processo di creazione di un ecovillaggio? Ah, eh, il consiglio che io posso dare per i, eh, ai progetti, prima di tutto, è quello di risolvere il problema se si vogliono costituire in associazione, in cooperativa, cioè avere un riconoscimento di carattere giuridico. Uh, oppure no uh, personalmente uh, ritengo che sia più utile per uh, l'ecovillaggio farlo e penso a, perché questo apre comunque delle porte uh, sei in ogni caso riconosciuto come realtà collettiva e quindi puoi anche eventualmente uh, diciamo, uh, far parte in quanto tale di iniziative, di progetti o eventualmente anche partecipare a varie per quanto riguarda uh, poi uh, la situazione interna, uh, io ritengo che, debba, che il progetto debba essere molto chiaro uh, nella sua, nei suoi accordi, quindi coloro che per primi intendono portare avanti il progetto dovrebbero praticamente fi fissare degli accordi, ovviamente capaci anche di essere eh, discussi e in un qualche modo anche innovati qualora si ritenga eh, che le idee dei nuovi venuti possano in qualche modo ulteriormente contribuire al miglioramento degli accordi stessi. Le cose vanno dette con chiarezza in modo che le persone che entrano sappiano esattamente che cosa, cosa vanno incontro o anche quali sono ovviamente i margini di diciamo modificazione degli accordi stessi in modo che in che discussioni su questo, ma ci serve forzamento rafforzamento comunità di gruppo per portare avanti le azioni pratiche dell'esistenza, perché poi di fatto un ecovillaggio, al di là di quella che è la propria filosofia, e quindi può essere un ecovillaggio spirituale come può essere un ecovillaggio di carattere laico e con un come il nostro, oppure può essere un ecovillaggio che... Lavora su temi di, uh, uh, diciamo di, di, di carattere uh, dire, permaculturale e quindi legato alla presenza di un bosco, alla presenza di costruzioni da realizzare in armonia con l'area nella quale essi si trovano, all'ascolto no, delle, delle, eh, delle sensazioni eh, proprie interiori che gli vengono procurate direttamente in relazione con il paesaggio, bene in questi, come paesaggio e con l'ambiente, Ebbene, nonostante possano esserci anche degli aspetti profondamente diversi tra ecovillaggio e ecovillaggio, tutti hanno il problema chiave che è quello di garantire la propria autosufficienza e questo ovviamente richiede impegno e richiede dedizione. Gli ecovillaggi sono caratterizzati da alcuni punti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, quindi tendere all'autosufficienza alimentare, all'autosufficienza energetica, quindi autoproduzione di energia, ad una attenta considerazione degli equilibri naturali presenti nel territorio, eh, autodeterminazione eh, dell'ecovillaggio in modo che l'ecovillaggio sia in grado di presentarsi come un progetto sociale alternativo rispetto anche al mondo eh, circostante, dipendere il meno possibile, meglio mai, da quelli che possono essere finanziamenti esterni e quindi puntare anche ad un processo di autarchia interna dell'ecovillaggio stesso e nello stesso tempo direi altro aspetto importante il lavoro sul territorio, cioè sostanzialmente essere aperti perché noi dobbiamo anche disseminare valori che, possono, che sono quelli tipici dell'ecovillaggio, quindi non soltanto rispetto in promozione dell'agricoltura cioè, dell e rispetto in promozione della natura. Non solo rispetto in promozione dell'agricoltura, ma anche rispetto in promozione della natura, eh, ecco, abbiamo appena visto come si può violentare un ambiente naturale. Quindi. Allora, dicevo, non solo rispetto e promozione dell'agricoltura e della, anche promozione direi, della, della natura attraverso il principio dell'ecoreversibilità, cioè dare al, all'ambiente naturale che ci circonda tanto quanto noi prendiamo da esso, addirittura io direi più di quanto noi prendiamo da esso per un motivo molto semplice perché si tratta anche di riequilibrare il nostro piccolo effetto devastante che lo sviluppo attuale porta come impatto nei confronti della terra, nei confronti dei beni comuni. Avete ancora una visione chiara? Abbiamo sicuramente una visione molto chiara, nel senso che noi ci presentiamo come una realtà alternativa sul tema, non soltanto sul tema della produzione del consumo critico, ma anche sul tema della uh, realizzazione di una società improntata su valori che sono esattamente l'opposto di ciò che si sente noi. valore della solidarietà, della continua uh, uh, familiarità intorno alle problematiche che ci uniscono e nello stesso tempo anche uh, dell'impegno di carattere sociale e politico, uh, la, una società, quella che noi vogliamo, che sia improntata sulla eguaglianza totale eh, dei generi e nello stesso tempo anche sull'eguaglianza eh, all'interno dei membri della, della, del progetto che noi attualmente eh, portiamo avanti, che vorremmo che esistesse nella società e soprattutto questo caratterizza la nostra, com la nostra comune l'abbandono del concetto della proprietà privata e eh, mettere tutti i beni e tutte le risorse non soltanto lavorative ma anche monetarie insieme perché questo rafforza l'unità del gruppo e nello stesso momento permette in una condizione di eguaglianza di non avere padroni o di non avere leader. Ciascuno di noi è leader di se stesso, partecipa alla realtà della Comune attraverso funzioni che eh, vengono in qualche modo scelte o eventualmente delegate dall'Assemblea che è l'unico organo sovrano della nostra come è nata la vostra, la vostra visione? La nostra visione è nata un po' dall'esperienza, cioè, innanzitutto, noi siamo quasi tutti, cioè quando io dico noi, intendo le persone più anziane del gruppo, coloro che hanno fondato la realtà, vengono da esperienze diverse, ma in un periodo molto, molto importante, che era quello del 68, quindi 68 e i primi anni 70. Uh, la tendenza a voler cambiare il mondo che, nella no che in noi come voglia e come determinazione è rimasta. Nello stesso tempo anche trovare nell'agricoltura la soluzione per poter andare in senso contrario alla diffusione di una concezione chimica del produrre che non ci è mai stata congeniale. La cosa che metto in uh, evidenza è che uh, All'interno della comune di Bagnaia questi valori si trasformano in una solidarietà attiva all'interno ma anche verso l'esterno perché noi di fatto partecipiamo a una pluralità di iniziative di carattere politico e sociali, dai comitati ambientali a impegni sul tema della pace, a incontri di pace all'interno della, della stessa comune, per esempio per diversi anni abbiamo fatto incontri tra ragazzi israeliani e palestinesi, l'impegno nei confronti dei migranti in modo particolare oggi, che caratterizzano noi anche come un soggetto attivo in quanto comune di Bagnaia sul territorio. Quindi mi sembra di capire che è fondamentale la visione per, per il progetto che avete sviluppato. La visione non solo è fondamentale, ma la visione nella speranza di uscire da una società di carattere capitalistico che si basa sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo per poter creare invece un processo di cooperazione tra eh, i membri e tra i produttori e nello stesso momento anche eh, delle forme di democrazia dal basso diventa per noi diciamo, un aspetto addirimente dell'esistenza della nostra comunità. Come vi siete organizzati finanziariamente nelle fasi iniziali? Nelle fasi iniziali tutti hanno messo tutto, tutto quello che avevano e l'hanno messo insieme e questo resta. Eh, chi entra all'interno della comune di Bagnaia quando ritiene che di essere pronto per poter fare questo passo mette tutti i suoi beni e ovviamente da subito comunque tutti i redditi di lavoro e è in grado di eh, produrre. Oggi chi possiede le strutture? Le strutture sono possedute da, dall'associazione La Comune di Bagnaia. Uh, L'associazione La Comune di Bagnaia uh, è proprietaria degli 80 ettari e delle case degli annessi agricoli e queste vengono poi date in gestione alla cooperativa La Comune di Bagnaia Scarl che gestisce l'attività agricola in senso proprio. Questo anche ci permette in un qualche modo di uh, avere una relazione eh, diciamo così corretta con, eh, con eh, il fisco e dall'altra parte ci permette anche poi di eh, essere liberi all'interno della Comune, cioè praticamente il gruppo diciamo, reale in cui tutti quanti ci troviamo di gestire eh, molte delle nostre, anzi diciamo di gestire come riteniamo più opportuno le nostre risorse, anche perché la comune, eh, nella Comune confluiscono i denari eh, che sono. Il risultato del lavoro non soltanto delle persone che lavorano nella cooperativa agricola ma anche e soprattutto in qualche caso direi della, di coloro che lavorano all'esterno. Quindi le due economie si combinano insieme e garantiscono da un lato sicurezza a chi lavora all'interno dell'agricoltura e cibo buono e possibilità di osservare allo stesso momento anche riparare eventuali problemi di carattere strutturale che si verificano nel questo è il quadro nel quale la cooperazione per chi lavora fuori e chi lavora dentro si realizza. Potresti indicarci i vantaggi e gli svantaggi principali della vostra scelta? Se ce ne sono. Il vantaggio principale è che la tua uh, visione personale è diventata una visione collettiva uh, che ti permette di realizzare attività che da solo non avresti mai immaginato. Uh, gli svantaggi, se possiamo definirlo uno svantaggio, uh, è che qualche volta senti un po' la tua libertà individuale limitata, ma quello che perdi individualmente lo riacquisti collettivamente. Quali sono i consigli che daresti riguardo a chi vuole iniziare un nuovo progetto? Mettere tutto insieme, fin da subito. Con, perché eh, la certezza di avere delle risorse di carattere collettive combinate insieme permette di realizzare grandi cose stabilire un patto interno per cui nessuno abbandona il progetto perlomeno nei primi anni in modo di non creare danni eh, talora piuttosto pesanti all'avvio del progetto o alla sua prima realizzazione e rimandare eventuali eh, divisioni di carattere, tra virgolette, non dico proprietario, ma comunque di, di usufrutto del bene, a dopo. Quando cioè il bene è già stato realizzato e il tutto si è avviato. Noi preferiamo che comunque in ogni caso la proprietà resti indivisa, ma queste sono scelte ovviamente che i vari progetti possono, possono realizzare indipendentemente dal nostro esempio, evidentemente, seguendo ovviamente la propria impostazione di carattere, di carattere filosofico. Um, Comunque l'inizio, dal mio punto di vista, deve avere la massa critica in termini di persone e nello stesso momento eh, la, la disponibilità di carattere eh, economica comunitaria eh, capace di affrontare le prime difficoltà. Come prendete oggi le, deci le vostre decisioni? Eh, prendiamo nell'assemblea che teniamo il lunedì sera eh, secondo il metodo del consenso, permette a tutti di esprimersi, di dire la propria parola intorno a qualsiasi tipo di argomento, che prevede la possibilità anche del veto quando vengono toccati gli accordi che tengono unita la comunità e uh, per cui per esempio delle decisioni in senso contrario ad essi non vengono, uh, vengono prese, sono stati eseguiti. Se, eh, si una, se si porta avanti una diciamo, discussione in merito ad un tema che non tocca gli accordi, eh, si può eh, da parte di coloro che non sono d'accordo, massimo due persone, noi siamo 17, massimo due persone su questo numero, allora a questo punto a questo punto. Si eh, discute per poter ritrovare un punto di riferimento, un punto di contatto e quindi un accordo che metta tutti quanti insieme, altrimenti, persone, altrimenti il gruppo prende comunque la decisione e queste persone sono invitate a monitorare che la decisione assunta sia vantaggiosa per il gruppo stesso. Questo per fare in modo che tutti in un qualche modo partecipino all'attività e che non ci siano maggioranze o minoranze. Se invece il numero è superiore semplicemente non si prende la decisione. Come dividete i compiti all'interno della cioè, vostra comunità? Il numero comunità? superiore intendo uh, tra coloro che sono uh, certo. in disaccordo. Eh? Certo. Come dividete i compiti all'interno della vostra comunità? Ma la divisione dei compiti viene fatta sulla base delle competenze, ma anche attraverso le turnazioni. Cioè ci sono uh, chiaramente le competenze sono richieste prevalentemente nell'attività dell'azienda dell oppure nelle attività che vengono svolte verso l'esterno da parte di coloro che hanno lavoro esterno, ma per quanto riguarda i lavori comuni, diciamo, cioè quelli che riguardano la gestione dei servizi, eh, la rotazione è egualitaria, eh, si prescinde ovviamente dalla distinzione dei generi, tutti fanno tutto, in modo che ci sia la possibilità che... Eh, sulle questioni che dirimono diciamo, la vita quotidiana, eh, ogni tipo di attività di servizio possa andare avanti possa andare avanti e possa, e, possa, e possa sempre mantenersi. Da noi si dice che ci sono dei miracoli quotidiani, nel senso che eh, ognuno di noi si alza, c'è tutto ciò che serve per la colazione, i pasti sono predisposti, le pulizie sono fatte, gli animali sono puliti, eccetera, quindi di fatto questo viene proprio attraverso una rotazione quotidiana delle attività. E che consigli potete dare riguardo l'organizzazione economica e del lavoro dei nuovi progetti? Ma, eh, riguardo all'organizzazione economica, innanzitutto un progetto ha bisogno di puntare dal nostro punto di vista a fare reddito e per fare reddito eh, si possono fare varie cose, noi naturalmente siamo una comune agricola, quindi la nostra specificità non è quella di costruire dei corsi, ma c'è chi vive ovviamente di questo e questa è una forma. Un'altra forma può essere quella di portare avanti il progetto di accogliente. da ciò che è necessario quotidianamente alla, alla, alla, mensa, alla mensa del gruppo. L'altra cosa che vorrei mettere in evidenza è che eh, le attività economiche eh, devono essere sempre eh, diciamo, il frutto di un lavoro eh, di carattere collettivo e non soltanto individuale. Eh, e anche chi fa un lavoro di carattere individuale eh, dovrebbe essere capace di liberarsi dal proprio personale egoismo e di eh, mettere quanto più può all'interno della realtà delle comunità. Per quanto riguarda la Comune di Pagnaia questo problema non esiste perché tutti quanti vedono tutto e quindi la questione è risolta. Che tipo di energie rinnovabili usate e consigliereste? Allora, noi abbiamo, siamo totalmente autosufficienti per quanto riguarda uh, l'energia elettrica e per quanto riguarda uh, l'energia termica. Uh, per quanto riguarda l'energia elettrica ovviamente uh, ci vengono incontro gli impianti fotovoltaici che abbiamo realizzato che sono a bassa, media e anche alta tensione. L'alta tensione per quanto riguarda funzionamento delle macchine, perché abbiamo un'officina perché abbiamo una falegnameria eccetera, uh, e la massa e la media per quanto riguarda i consumi di carattere generale. Noi uh, l'energia che produciamo la emettiamo nella linea dell'Enel e abbiamo un riscontro positivo, cioè nel senso che l'Enel che ci paga, è <ride> il contrario. La cosa, che, la cosa che, che produciamo è quello che consumiamo dal punto di vista della quantità dell'energia. La seconda la seconda eh, fonte, che è quella termica, eh, ci viene garantita del abbiamo un bosco, tagliamo dall'installazione di due eh, caldaie a eh, fiamme inversa che riscaldano una quantità davvero molto considerevole di metri quadri, no? una riscalda 650, un'altra riscalda 1100. No? complessivi e dall'altra parte, dall parte, e questo permette per esempio un consumo razionale della legna per cui hai un massimo effetto di calore Rispetto di un minimo di quantità che effettivamente tu, puoi impieg che tu impieghi per poterlo produrre e anche ovviamente i pannelli, i pannelli solari. Utilizziamo anche pannelli fotovoltaici per generare energia capace di sollevare, di sollevare acqua eh, da, una da, una, da un pozzo che il sorgivo che abbiamo nell'ambito della proprietà a 800 metri dalle case, con la quale noi diamo da bere ai, agli animali e nel momento in cui tutto va. Il troppo pieno va nel laghetto che abbiamo costruito per raccogliere l'acqua piovana. Si tratta di un lago di 40 metri di lunghezza, 20 di larghezza, 4 metri e mezzo di profondità che utilizziamo prevalentemente per i frutteti e per gli orti. Quello che possiamo dire è che siamo solo parzialmente autosufficienti per quanto riguarda l'acqua perché purtroppo ancora dipendiamo dall'acquedotto per quanto riguarda e eh, ahimè nella regione toscana non è possibile per esempio nemmeno con un impianto di fitodepurazione poter riutilizzare l'acqua a scopi alimentari o anche semplicemente per l'irrigazione degli orti, si può semmai soltanto irrigare i fritetti. Uh, stiamo cercando comunque di realizzare un impianto di fito-depurazione, abbiamo realizzato la prima metà, dovremmo arrivare a completarlo speriamo nell'arco di uno o due anni e uh, sulla base di questo poi vedere che cosa fare. Quindi un'idea potrebbe anche essere quella di tentare uh, il doppio impianto per il riutilizzo dell'acqua fito-depurata ancora per quanto riguarda i bagni questo è un po' quello che stiamo facendo. Poi abbiamo ovviamente realizzato delle, degli edifici in, inizia, uh, in, in via edilizia, abbiamo, abbiamo alcuni dei nostri ambienti che sono riscaldati con serpentine a pavimento, vi uh, sono delle griglie che possono far, far uscire ovviamente la l'aria calda determinata da questo tipo di riscaldamento e abbiamo installato nei punti oscuri dei camini solari, alcuni dei quali, eh, dei quali riescono a convogliare la luce del giorno all'interno di questi punti oscuri per poter ridurre il consumo di energia elettrica e nello stesso tempo abbiamo installato a questi camini solari delle ventole, le quali permettono la circolazione dell'aria fredda nel corso dell'estate, dell'aria nel corso dell'idea. Sono dei archingeni che per amare ci aiutano nel risparmio complessivo di, dei consumi, nonostante che siamo produttori di, di, di energia e che in ogni caso noi riteniamo siano utili perché lo scopo è uno degli scopi, diciamo, come abbiamo visto anche qui a tempo di vivere con il termocompost di un ecovillaggio è anche quello di inventare soluzioni a, al più basso impatto possibile. Che metodi usate per la risoluzione dei conflitti e per la comunicazione? La allora, risoluzione dei conflitti vabbè, è chiaro che c'è il metodo del consenso, però noi per esempio abbiamo questa pratica che eh, per quanto riguarda per esempio coloro che, entrano, eh, devono, coloro che intendono entrare, c'è cioè un anno di prova, durante l'anno di prova massimo rinnovabile per un altro anno, eh, viene accompagnata da un tutor il quale ovviamente spiega, uno, una tutor che spiega ovviamente uh, tutte le, fra tutti gli accordi non scritti no, che ci stanno nel Comune di Bagnaia, quindi praticamente come funzionano, anche tanti piccoli aspetti inerenti, inerenti alla Comune uh, e anche l'esposizione e il commento di quelli che sono gli accordi scritti che soltanto poi di fatto a base del nostro video. incomprensioni e nello stesso tempo anche difficoltà, i conflitti che avvengono comunque all'interno del, all del, del gruppo vengono risolti o dedicando ad essi degli incontri specifici che normalmente non avvengono lunedì sera, che siamo stanchi eccetera, ma avvengono un pomeriggio di sabato o anche sabato e domenica, chiamando talora anche un esperto esterno che possa darci una mano uh, in modo di potere, proprio per avere un... Un, uh, un facilitatore che non è coinvolto nell'area del conflitto in modo che ci sia la possibilità di uno scambio sincero e tranquillo oppure nelle situazioni meno importanti uh, facendo un piccolo gruppo nel quale ci sono le due persone che, sono, che hanno un problema e una terza persona che fa da mediatore e in un qualche modo permette a Renzi di abbiamo visto che funzionano abbastanza, non sempre perché cosa, qualche volta resta ma in generale direi che è un buon modo per approcciarsi a questo e anche quando resta qualche ruggine poi questo nel tempo tende a passare perché si fa un salto di qualità cioè si ritorna ad avere fiducia nell'altro quindi una volta che poi la ruggine passa allora resta la fiducia e questo è molto importante quindi la consigliereste anche a questa strategia a, a, a nuove senz organizzazioni? Senz'altro, senz ma non solo lo consiglieremo, direi che è necessaria perché risolve alla radice, eh, o perlomeno tende a risolvere alla radice, eh, tutta una serie di questioni che possono essere ad esempio questioni di potere, no? cioè, che possono crearsi all'interno del gruppo anche involontariamente. Eh, perché, perché ci sono dei leader naturali, altre persone che magari non, non, diciamo così, non, non, sentono, no? non si sentono di esporsi, allora è importante che il leader naturale si renda conto no? del suo potere nei confronti dell'altro e che l'altro abbia lo spazio, il tempo e la possibilità di esprimersi liberamente e di dire la sua posizione, in modo che ci sia poi un graduale avvicinamento tra... Tra le, due, tra, le due, tra le due persone. Così vale anche nei rapporti tra chi è dentro la realtà comunitaria uh, da più tempo e chi è appena arrivato. È ovvio che chi è dentro ha sempre fatto determinate cose, eccetera, e tende a non essere talmente, tantissimo aperto rispetto alle nuove proposte di chi è appena arrivato. Però bisogna superare questo e, e superarlo significa trovare le metodologie che ti permettano Benissimo, ti ringrazio Alfredo, le tue informazioni sono state preziosissime, grazie a te, grazie a Bagnaia e buona giornata. Grazie a te.